Vediamo un modo semplice per togliere le pubblicità su YouTube che stanno diventando sempre molto più invasive e fastidiose ed alcune volte rallentano anche la velocità del filmato Usiamo Chrome e installiamo una semplice estensione che troviamo nello store Si chiama SkipSuds YouTube. La cerchiamo nello store la Aggiungiamo Adesso andiamo su YouTube, vediamo quei video, avevo che in genere sono sempre pieni di pubblicità. Clicchiamo eh? Eh. un video, come vedete senza pubblicità. Andiamo a fare una contoprova su Firefox senza l'estensione. come vedete ecco il segno giallo che ci indica della prossima pubblicità se la connessione carica ecco qui come vedete invece con skips con questa semplice estensione possiamo guardare i video senza Uh, pubblicità che ci infastidiscono e caricano anche molto più velocemente